Ciao a tutti oggi prepareremo i muffin nutella e mascarpone il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli Ingredienti sono burro morbido, zucchero semolato, uova, mascarpone, vanillina, sale, farina di tipo 00, lievito per dolci e nutella. Diamo il via alla ricetta.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 Sosegniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4, prendiamo sul fondo del boccale e facciamo amalgamare per altri 30 secondi sempre a velocità 4. Aggiungiamo le uova e facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 4. Aggiungiamo il mascarpone, il pizzico di sale. E la vanillina. E facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4. Adesso aggiungeremo la farina. e il lievito in polvere per dolci e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5 Trasferiamo il composto in dei pirottini per muffin riempendoli per tre quarti. Mettiamo un cucchiaino di nutella in ogni pirottino. Completiamo ricoprendo con il resto del composto, adesso cuociamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti. Muffin sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servirli. Muffin, nutella e mascarpone.